Attraverso di me si entra nella città della sofferenza. Ti sei perso! Utala! Sei un bel bocconcino! Mi Cosa credi di fare? Non siamo oggetti da prendere! Tu! No! Tu! Togliti dal cazzo! Qui con me. Ah! Sono questi i progetti dei piani alti? Virgilio, dove mi hai portato? All'Ostigia. Bene, mettiti in moto. Buona! Beatrice, finalmente sono giunta da te! Grazie. Right. Yeah. Yeah.